Salve cari amiche ed amici, dopo l'esito che hanno avuto i miei ultimi video, video tutorial review di cellulari, ho deciso che era meglio ascoltare le richieste che mi pervenivano e farvi un altro tutorial, un altro review ed ecco a voi cellulari per farvi contenti, a tutto il mio tutti. secondo unpacking, perché in pratica due cellulari che vi ho presentato ve li ho presentati senza toglierli dal packing dalla scatola invece ho già girato un video dove estraevo dalla scatola un tablet adesso estraerò dalla scatola questo cellulare il Samsung Galaxy Young 5360 comunque vi avverto come potrete vedere ho tolto delle cose dalla scatola perché questo cellulare me lo regalò mia madre per il mio compleanno nel 2013 quindi non è che l'ho comprato oggi si tratta di un gt s 5600 5360 uw par... paro e qua leggiamo le specificazioni 3g processatore da 832 MHz, schermo di 3 pollici, camera di 2 megapixel, touch switch, GPS, geotagging e wifi fi di 802.11 bgn. Sistema Android che è il ehm, Gingerbread 2.3.6. E appunto si tratta di un gt s 5360 l adesso procediamo all'unpacking come vi avevo promesso vediamo se ci riesco con una mano poi mi tocca filmare allora che abbiamo una guida all'inizio rapido che io sono riuscito a maneggiare il cellulare senza neanche leggere questo manualetto perché sono cose del tipo non sommergerlo nell'acqua nel vomito eh, non buttatelo nel cesso eh, tutte queste cose qua no non lecate i, i, i, e, il, diciamo la presa dell'elettrica tutte queste cavolate che uno sa istintivamente non c'è bisogno di leggerlo come scrivere eccetera certificato di garanzia un altro foglietto che non ho capito bene dice istruzioni di funzionamento scritto così piccolino vabbè qua c'è quello che ci interessa che è il cellulare bello vedere i video dove si tolgono dalla scatola i cellulari che sono spenti ecco ne faccio io uno in questo momento vedete c'è una camera di 2 megapixel, il parlante, il jackpot di 3,5, la presa USB che mi si è rotto lo sportellino come comune in questi cellulari, il tasto Home indietro e menu, e il giroscopio. Poi qua abbiamo mano libere cuffie e microfono eh, abbiamo il cavo usb per il computer da una parte e micro usb per il cellulare per connetterlo al computer o altri dispositivi che lo accettino e ci abbiamo l'alimentatore della batteria il caricabatterie che è, al contrario di altri cellulari come il nokia Asia 302 si alimenta attraverso il microporto usb 2.0 ma adesso cosa molto più importante per il quale faccio il video diamo lo start schiacciando on ecco qua samsung galaxy Yung 53 60 filmato con un altro cellulare il nokia Asia 302 aspettiamo che adesso parte faccio anche questo video per dirvi trucchi per usarlo meglio oppure per peggiorarne il suo uso io non ho mai voluto essere router di questo cellulare anche perché ho cercato di ruttare il cellulare ma non ho avuto nessun risultato infatti guardate <ride> dopo che l'hai ruttato il cellulare rimane lo stesso magari con l'odore della tua digestione sopra ma adesso è meglio non di credere la schermata di protezione guardate che bella non so se si riesce a... non so se si riesce a apprezzare che bella schermata di protezione che c'è comunque se vi piacciono questo tipo di foto guardate nel mio profilo instagram e anche in google plus e adesso passiamo ad altro Vediamo un po', ecco, per fortuna, io a questo cellulare, andiamo in configurazione, andiamo in memoria, gli ho messo una targhetta 29,33 gigabit disponibili di 36 eh, gigabit. 32 credo 32 gigabit gigabyte c'è una micro sd di 32 gigabyte quello che adesso ha funzionato cioè che non è come mi aspettavo che eh, a volte non riconosce la targhetta micro sd e questo perché ci fanno credere che ci sono dei programmi per def defragmentare il cellulare invece danneggiano le memorie RAM come quelle della targhetta perché non sono fatte per essere def eh, defragmentate e quindi vi consiglio ovviamente di non eh, usare programmi tipo all in one che defragmentano le memorie RAM perché facendo così portano all'usura tanto la memoria delle targhette eh, micro SD come la memoria RAM del cellulare. E quindi ve lo sciupano al cellulare non dovete defragmentare la memoria dei sistemi android al limite usate un programma come do battery per razionalizzare l'uso della batteria ma mai del, un defragmentatore di memoria ram tanto micro sd come memoria ram del cellulare perché vi rovina la memoria allora noi entriamo nel menu di nuovo Possiamo osservare che il sistema eh, Gingerbread 2.3.6 ha amministratore di funzioni, calendario Gmail. Io ci ho installato Instagram e, e tutti i programmi più caratteristici di Google che si possono trovare entrando nell'account di Google, come Google Plus, Maps. E purtroppo vengono dei programmi preinstallati ma io non ho voluto ruoteare il cellulare poi se entriamo in configurazione eh, possiamo vedere circa il telefono che è un eh, il modello gts 5360 l versione di Android 2.3.6. Io ho voluto fare l'upgrade a 2.3.7, ma mi hanno detto che non è per il Galaxy Young 5360 e che è uscita solamente per i cellulari che soprattutto operino i terminali in Canada e Stati Uniti, che c'è la 2.3.7 di Gingerbread, ma l'unico che fa è ottimizzare l'uso della batteria e della connessione 3G. Quindi eh, non è molto quello che fa, eh, come si può vedere, io posso voler attualizzare. Ah, devo entrare in internet, posso voler attualizzare il sistema operativo, ci provo. Ecco, connettando con il servitore. il più delle volte mi dice non ci sono attualizzazioni disponibili quindi c'è una 2.3.7 di gingerbread però non è disponibile e a me non mi va di ruttare il dispositivo perché io gli ho già fatto qualche rutto e non è successo nulla quindi non voglio rischiare una pesante acidità di stomaco comunque vi faccio vedere vediamo se posso accedere innanzitutto il tempo 17 e 26 Fa caldo o oh, instagram sono entrato perché a volte c'è dei, dei problemi con la memoria vediamo che mi dice eh, del mio instagram quanti mi seguono come senti chan si sono iscritte due persone 49 mi piace e quattro commenti ho un sacco di attività in instagram adesso metto che mi iscrivo a tutti quelli che si sono iscritti al mio instagram vi faccio vedere il mio instagram ho fatto 4.701 pubblicazioni ma ancora non ho pubblicato il pranzo di oggi perché dovevo fare questo tutorial eh, 1200 e passa di iscritti Senza parlare tutti i like, ecco, queste sono le mie foto. Qua ho pubblicato informazioni sul mio ultimo tutorial che ho fatto in YouTube. E vabbè, questo sono io. Se voi volete seguirmi in Instagram troverete Tante foto mie. Basta poi che mettiate l'hashtag Santen chan, cioè scrivete Santen chan nel campo di ricerche e troverete tutte le mie foto. Eh, se cercate con l'hashtag meglio. Hashtag o numerale santen chan. Questo cellulare mi ha dato molte soddisfazioni perché non mi ha mai causato problemi come il tablet di cui ho fatto un tutorial che invece già funziona male me l'hanno riparato tre volte e ancora funziona male vorrei ruttare questo cellulare ma vi ripeto non so come fare perché non voglio rovinarlo poi succede che avrei bisogno di un note 5 o di un s6 però ecco se voi eh, mi aiutate guardando tutti i miei video in youtube è possibile che, che youtube mi paghi e io mi possa comprare dei cellulari migliori qua state guardando il mio canale di sprecher che ho ehm, già 6.756 ascolti 242 iscritti quindi se volete cercarmi in sprecher come chan benvenuti poi non so che altro dirvi perché vi ho fatto vedere tante cose dell'LG kp 215 questo cellulare che c'è delle funzioni basiche e vi ho fatto vedere anche più cose dell'altro cellulare il motorola c 350 ma se mi mettessi a farvi vedere ogni applicazione di questo eh, non finiremo più per esempio amministratore di, di funzioni e... quindi un suggerimento non eh, cercate di, di fragmentare di defragmentare la memoria eh, micro sd e la memoria del cellulare ram perché la cancellate la, la danneggiate e la memoria ram non è fatta per essere defragmentata così ogni ogni tanto questo cellulare non mi accetta la micro sd che gli ho messo da 32 gigabit devo toglierla e rimetterla allora l'accetta perché l'ho rovinata con quei programmi che fragmentano e quindi vi suggerisco a voi di, di non fare lo stesso errore mio di non fragmentare la memoria che se volete far correre il cellulare non è quello il sistema buono si può danneggiare la memoria usando defragmentatori e programmi che costantemente cancellano gli archivi che si formano nella memoria ram del sistema operativo rom e nella targhetta micro sd perché sono sollecitazioni che rovinano i supporti di memoria digitali cioè solo i dischi rigidi possono funzionare così del, del computer da scrittorio ma c'è un limite all'utilizzo di una targhetta micro sd un limite che è dettato dalla quantità di riscritture che posso portare quindi se voi cancellate eh, 10 20 volte in un giorno eh, quello che ci registrate perché le varie applicazioni continuano a riscrivere archivi sulla targhetta micro sd poi voi cancellate eh, il le miniature le foto che avete fatto perché le trasferite al computer e le cancellate e usate quei defragmentatori di memoria per cancellare cancellare cancellare magari una memoria può resistere mille cancellazioni complete prima di creare problemi ma se voi fate centinaia di cancellazioni parziali al giorno o alla settimana arriva prima la soglia di utilizzo totale delle cancellazioni disponibili no è un po come la batteria del cellulare che può soffrire mille ricariche complete ma se voi lo ricaricate troppo ogni giorno tante volte al giorno raggiunge il limite di ricariche complessive no e così anche la memoria cancellatele almeno possibile e tenetevi eh, le, le miniature di foto e tutto quanto il resto poi magari una volta alla settimana o al mese manualmente cancellate gli archivi superflui di installazioni cancellate eccetera ma se state troppo tempo cancellando tutto il giorno tutti i giorni appena si forma una qualche memoria superflua la cancellate beh eh, così portate la targhetta micro sd ai saurissi pronto perché magari ci sono dei settori che rimangono danneggiati e non funziona bene e, e poi il cellulare non non la riconosce android non l'accetta beh che dire del cellulare mi ha dato tante soddisfazioni io consiglio di non routarlo e di non eh, metterci una room eh, bruciata o un altro sistema operativo anche perché in questi cellulari piccoli le cose che si possono fare con un sistema operativo alterato sono molto pochi meglio che rimanga col suo sistema operativo originale ed è per questo che io consiglio a tutti di comprarsi eh, un cellulare libero o liberato che non sia venduto da un'operatrice telefonica perché altrimenti sì che avrete meno memoria la camera fotografica infine vediamo... è molto bella fare una prova vediamo molto versatile! Beh, non posso ingrandire qua dallo schermo perché dovrei entrare in galleria. Vediamo invece il filmato. Ecco ho fatto un video. farvi vedere il lo schermo c'è una buona risoluzione non è di, di avere molta pretesa con questa risoluzione però francamente eh, si vede molto bene si sfrutta molto la visione di questo schermo non è per niente uno schermo povero anche se non è super amoled e gorilla glass Comunque si ha una buona esperienza, come si suole dire. E il parlante, non so se stereo o mono, e si sente bello e forte. Puoi ascoltare della buona musica. Quindi io sono soddisfatto del mio Samsung Galaxy Yung 5360. Anche se io mi potessi comprare un altro cellulare, questo non lo venderei né lo regalerei, perché lo continuerei a usare magari per Instagram e per fare qualche video e foto. Mi dà le sue soddisfazioni come cellulare, anche se non è un cellulare, diciamo particolare, è piccolino e tascabile. Quindi, voglio dire, se tu devi andare da qualche parte. E non ti vuoi portare dietro il tuo s5 s6 note 4 note 5 g3 g4 della lg il tuo iphone 6 plus o il tuo blackberry passaport perché non sai so se te lo possono rubare ecco questo costa di meno ma c'hai internet wifi 3g e poi fa delle foto belle, dei video belli, anche se economico. E come dire... Eh, questo lo porti in giro dove è più problematico portare in giro un cellulare più costoso. E se te lo rubano, ti rubano, non so, 100 euro, 90, 80 euro. Ti stanno rubando 600-700 euro quindi tienti a casa o nell'ufficio o nel negozio il tuo Blackberry Passport tienti in casa in macchina il tuo eh, Samsung Galaxy Note 4 e quando esci in strada. Magari sei contabile. Vai in una zona di depositi. Eh, vai in una zona mh, come dire nel porto vai in una zona di fabbriche e allora a quel punto eh, puoi rischiarti a portare questo cellulare o magari un cellulare così ma se ti serve magari per filmare qualcuno che ti minaccia di morte e eh, per registrarne la voce bene o eh... Questo cellulare un galaxy young 53 60 che fa dei buoni filmati come avete visto eh, vediamo dalla galleria per esempio vedete una delle mie foto di gastronomia casareccia potete ingrandirla molto e poi vedete la foto che ho fatto prima si può ingrandire molto e poi i video la camera del Galaxy Young 5360 è molto versatile anche se di bassa risoluzione consente comunque di fare dei video soprattutto se ti metti dentro una targhetta di 32 gigabit infatti guardate qua vedete che c'è 32 gigabit e c'è scritto 23 ore 59 minuti 59 secondi forse più di 23 ore e 50 forse più di 24 ore di video può fare poi dipende dalla risoluzione perché se qua ci mettiamo invece che 320 x 240 176 x 144 non cambiano le 23 ore 59 minuti 59 secondi la risoluzione massima è di 320 x 240 strano perché il nokia asha 302 avendo 3,2 megapixel ha eh, una risoluzione 640 x 480 comunque le foto ne può fare già ne ha fatte molte 51.228 probabilmente 52 o 56.000 foto a una risoluzione di 1600 per 1200, se gli metti la risoluzione minima 320x240, potrebbe fare più di 99.999 foto perché raggiunge un limite e non può dire magari 120-140.000 foto, quindi dipende dalla risoluzione. La quantità di foto che puoi fare è chiaro che conviene fare della massima risoluzione, 1600 per 1200, quindi ne farà 51.228, più aumenta la risoluzione delle foto meno ne fa se per esempio scegliamo una 640 x 480 ne 99. 99.999 se scegliamo 1280 x 1000 per 960 1280 x 960 ne farà 85.380 quindi che differenza no 1280 x 960 85.380 1600 x 1200 ne farà 51.228 buon cellulare resistente alternativo se già ne hai uno costoso o per iniziare se vuoi prendere familiarità con android e non vuoi inventi invertire una grande somma perché non sai se ti piacerà android o no magari hai esperienza con altri cellulari blackberry windows phone eh, iphone symbian eh, e altri ancora proprietari di marche eh, tipo il badoo eccetera comprati questo cellulare è buono e anche quelli che gli assomigliano della gamma galaxy perché ci sono intermedi diciamo e poi vedrai che prenderai la mano con android comunque questo è per chi ha per esempio un cellulare troppo caro per portarlo in giro dovunque ti porti questo se te lo rubano sono un centinaio di dollari e magari il note quinto o ls6 che costeranno 700 euro adesso che escono li tieni a casa li tieni dove rischiano di meno e questo magari è tutto terreno certo bisogna dire un'altra cosa il neo negativo per me è il telefono che una volta che tu fai il numero si scherma allora e togli lo schermo di protezione e devi schiacciare un icono per ritornare al teclado alla, alla tastiera perché si occulta e poi c'è mia zia che c'è un cellulare il neo però la nuova versione del neo che c'ha troppi schermature di protezione devi togliere una dietro l'altra va bene questo è tutto per oggi vi ho voluto presentare questo unpacking con cassa e tutto, anche se ho eh, riimpacchettato tutto per fare l'unpacking, perché questo lo uso tutti i giorni, è il mio cellulare. Infatti si è rotta qua la linguetta, cioè la devo rincollare, però ogni volta che la incollo casca. Ho fatto questo unpacking perché è bello vedere gli unpacking e ho visto anche qualche unpacking sul Galaxy Yug 53 60. Spero che con quello che ho fatto io tutti i vostri dubbi possano scomparire. E se no, vabbè, e allora vi lascio. Al prossimo video, e ci vediamo, vediamo un po' questo è il mio canale di youtube che voi state guardando il video nel canale mio come vedete il mio ultimo video che ho caricato questa mattina è stato questo sull'attacco al giornale satirico charlie hebdo Spero che il video vi piaccia ho cercato di comprendere il fenomeno però eh, quando facevo il video poi ho guardato in televisione e ho visto che c'erano altre aggressioni ad opera dei terroristi che terroristi stavano attaccando un supermercato una eh, tipografia e quindi non è un video aggiornato Comunque questo è il mio ultimo video di questa mattina. Bene, allora vi lascio. Grazie per apprezzare i miei video. In bocca al lupo. E da presto. E grazie per tutti i commentari favorevoli che sto ricevendo io faccio tutto il possibile per aggradarvi con dei video e dare il mio contributo a darvi informazione eh, che vi piaccia poi alla fine. ciao dal vostro sentenza come sempre